Ciao ragazzi, benvenuti ancora una volta a un nuovo video di Italiano in Argentina In questo video vi dico quali sono i piatti che dovete assolutamente provare se venite in Argentina Cominciamo! Il primo piatto è l'assado, ovvero la eh, grigliata Ce l'abbiamo anche noi, però qui lo fanno in una maniera un po' particolare Hanno anche una hanno delle salsine buonissime che sono il cimiciurri e la salsa criocha che sono salse fatte eh, tipo con verdure, ehm, peperoncino, acce, olio, sale, spezie. Sono veramente buonissime. Magari in un altro video vi spiego un po' meglio di cosa si tratta. Il dulce de leche. o oh, c'è anche il dulce de leche. C'è anche che si chiama dulce dolce de leche, ma oh, non so. Praticamente una specie di latte eh, bruciato. Voi lo sapete la storia del dulce de leche? Ve la posso raccontare in, in un altro video magari. Però è praticamente una crema formata dalla bruciatura del latte che diventa una, veramente una cosa eh, dolcissima. È anche un po' pesante. Bisogna darsi un po' piano però è buono. Adesso qui ce lo mettono dappertutto. Da, fanno le brioche, le torte fino lo puoi trovare anche nei piccoli, nei flamm, budini. Quelli gialli no, di vaniglia. Lo fanno con il, anche con il del lecce. Poi la bistecca. Ok, churrasco o bife? Fatto al metodo argentino è tutta un'altra cosa, anche perché qui la carne, se non sapete, si taglia un po' più grossa, abbastanza più grossa rispetto a quello che facciamo noi in Italia. Quindi vale la pena provare. Vi giuro che una volta che avete provato la carne argentina è difficile tornare indietro a rimangiare con la stessa, mani alla stessa maniera quella che si fa in Italia, con tutto rispetto per la carne in Italia, però se devo scegliere tra la carne argentina e la carne italiana, io scelgo l'argentina, poi è sette anni e mezzo che la mangio, quindi eh, un'idea me, me la sono fatta, no, che dite, vediamo la prossima nella mia listina, e la scaloppa, andiamo avanti, c'è la scaloppa, anche la quale si fa la scaloppa, Scaloppa e scalopè rosolate con farina di frumento. Mai provata, non so di che si tratta. Poi si chiama Pucero. Buh, cazzo è Pucero! Scusa, papà YouTube. Ehm, Pucero un bollito misto preparato con diversi tipi di carne, patate, cioccolato che è mais. Che qui si chiama cioccolo o mais secondo la regione, insomma, secondo la provincia diciamo e che altro albondigas sono le polpette di manzo uguali ok pensavo che il video lo chiamerò piatti che si mangiano sia in italia che in argentina empanadas questo sì, questo non si trova in italia bisogna farselo almeno tentare ok sono delle piccole eh, dei panzerotti avete presente i panzerotti che si mangiano in, in sicilia e niente non mi metto a mitare i dialetti perché sennò mi fate, mi fate fuori cazzo e poi un'altra cosa ah queste empanadas praticamente sono fatte eh, con carne, eh, verdura eh, beh, può essere carne di pollo, carne di manzo o poi ci mettono verdurine, eh, mo sono molto spe abbastanza speziate poi se, cioè, se mangiate l'empanada di umita, perché in, reali, in realtà è umita, quella di cioccolo. perché poi me lo direte, no, soprattutto le gentili dite, no, l'empanada di umita non si mangia a Capitale Federale a Buenos Aires, e è, verdad, è è la verità, perché umita si mangia nel resto del paese, qui si trova l'empanada eh, di, eh, di cioccolo di mais, magari... Ve lo spiego meglio più avanti, con me sta storia dell'empanada di umita, l'empanada di cioccolo. Però in realtà qui c'è il tipico cibo della, della city, della metropoli, che mm, è un po', fanno tutto un po' mix di tutto quanto. Mentre all'interno del paese ci sono le cose un po' più tradizionali. No? La cipà è un pane fatto con farina di manioca e formaggi. È molto buono e molto piccolo, quindi attenzione a non mangiarne troppi. Però eh, sì, può essere come un accompagnamento co con il mate o mm, tipo per fare la colazione o la merenda, altre cose o semplicemente per mangiarlo e basta. Poi il torrone, qui il cosiddetto turron, okay? qui è diverso, non ha praticamente niente a che vedere con quello che si trova da noi perché comunque il torrone, il turron diciamo qui, è considerato un po' una, uno snack, uno snack veloce, ok? Tipo per la mattina o il pomeriggio, non si sa cosa, si, cosa mangiare e allora praticamente si prende questo torron, però è diverso, no, non è il torrone che si trova in Italia perché in Italia, come sapete, si prende eh, a Natale normalmente, nel periodo di dicembre freddo. Qua mangiano tutta la roba che va mangiata con il freddo e la mangiano anche durante il periodo caldo, caldissimo direi. Il panettone o pandus, qui addirittura fanno il pandus gelato, il, pan, il panettone con il gelato, quindi se il panettone fa <coughs> bip, ok, eh, praticamente ci infilano il gelato dentro, ma anche con i panettoni buoni lo fanno qua. Aprono il panettone, ci fanno un buco dentro, ci infilano il gelato... Lo chiudono, chiudono il coperchio del panettone. Ci possono mettere anche altre cose, creme, eh, dosso di lecce o anche ad esempio eh, cioccolato fuso. Anche. Io l'ho fatto un paio di volte, è eh, buonissimo. Poi un'altra cosa, churros, sono come un po' i churros spagnoli, però più corti. Qui ci sono dei negozi veramente top che li fanno veramente buonissimi. Ma eh, io parlo sempre, ricordatevi, di quello che so io e per quanto riguarda più che altro a Buenos Aires. Quindi se sapete qualcos'altro me lo dite perché io ho l'esperienza qui di Buenos Aires, ok? Finché resto qua poi non si sa. Chissà nella vita, ragazzi, che, che, che si deve fare. Locro. Allora, pietanza. A base di mais e fagioli e o oh, mais o fagioli e carne con varie preparazioni alcune ricette risalgono al periodo coloniale spagnolo gli invasori oltretutto ingredienti tipici mais bianco petto di manzo cipolla pomodoro salsiccia di manzo zucca e patate viene servito con una salsa piccante di peperoncino rosso e paprika se lo mangiate dove si deve è buonissimo. Io l'ho mangiato nella provincia di Catamarca ed è una cosa veramente buonissima. Questo è un piatto che veramente vi consiglio assolutamente. Bene il video si conclude qui. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto mettete un mi piace. Condividete anche il video se ne avete voglia. Io sono su TikTok, su Instagram. E ho anche la pagina facebook vi lascio tutti i link qui in basso nella descrizione quindi se avete voglia di vedere i miei video non fate altro che, che seguirmi e ci vediamo alla prossima dall'Argentina ciao ciao